Va bene, allora oggi ci occupiamo, in questa prima ora, di terminare questo esercizio, questo tema d'esame eh, del gennaio 2017, ah, 2011. Ehm, 2017, infatti questo 2011 è sbagliato, il, il data giusta è 2017. Allora dove avevamo la volta scorsa completato la costruzione del grafo nel punto 1 e eh, adesso ci occupiamo della simulazione. Hm? Tra l'altro la volta scorsa che ci eravamo visti eravamo rimasti in sospeso col progetto di Emergency, c'era ancora un baco, non so se avete avuto modo di guardare su GitHub, c'è un ultimo commit in cui ho semplicemente corretto due righe perché... Uh, L'errore era nel fare la pick anziché la poll dalla coda della lista d'attesa, no? quindi succedeva che la stessa persona veniva considerata due volte dalla lista d'attesa anziché una volta sola. Corretto quello, io, gli, ho fatto qualche esperimento e mi sembra che i risultati quadrino, È interessante vedere come è fortemente non lineare, nel senso che a volte aggiungi gli studi, eccetera, ma non cambia niente il risultato perché il sistema magari sta già viaggiando le sue capacità. Cambi qualcosina e il risultato cambia anche di molto. No, questo, se vogliamo, è una dimostrazione del fatto che molti sistemi si prestano molto poco a essere modellati in modo matematico perché hanno delle discontinuità molto forti. Ma vabbè, torniamo al nostro caso. Noi avevamo il grafo, qua, di, delle nazioni e mi si chiede di simulare la diffusione di una serie di mille immigrati che vengono inseriti in uno stato iniziale, selezionato dall'utente tra quelli presenti nel grafo. Selezionato dall'utente significa che in questa tendina nazione in dovrò inserire tutte le nazioni che erano presenti nel grafo, in modo che l'utente le possa selezionare, e poi premere Simula. Qui non c'è interfaccia utente prevista per modificare i parametri della simulazione, non ci sono parametri da inserire, quindi procede con dei parametri standard, diciamo. Questi parametri standard sono mille integrati iniziali a tempo 1, e una simulazione, una simulazione a passi, dove il tempo non rappresenta un valore in minuti, in ore, in giorni, ma semplicemente una serie di step, di passi successivi. E la regola è sempre la stessa, nel senso che io ho un momento in cui ho degli immigrati che entrano in uno stato, da uno stato precedente oppure immessi dall'esterno, e all'azione di entrare, ciò che succede è che metà diventano stanziali e l'altra metà invece deciderà di, di spostarsi al passo successivo negli stati vicini e ovviamente eh, spostarsi negli stati vicini causerà un effetto di ingresso di queste persone al tempo eh, t più 1 essenzialmente. Quindi abbiamo sembrerebbe un tipo solo di evento, adesso ce lo, ce lo proviamo a scrivere, ma sembra che il tipo di eventi siano uno solo che è l'arrivo di persone in uno Stato. Quindi arrivano delle persone, una parte di queste persone diventano stanziali, una parte invece si sposta. Si sposta dividendosi in parti uguali tra tutti gli stati confinanti. E qui ci sono un po' di, di regolette che ci dicono come dobbiamo trattare le frazioni perché le persone sono unità intere, per cui ad esempio se io ho 40 persone che hanno deciso di essere non stanziali, quindi sono il 50% approssimato per difetto, quindi diciamo inizialmente ne sono immigrati 80, di questi 40 sono rimasti e 40 si spostano, se ci sono tre stati confinanti, ciascuno stato confinante si sposteranno 40 diviso 3 approssimato all'intero inferiore, quindi 13, 13 per 3 fa solo 39. E quell'uno diventa stanziale no? alla fine, quindi devo fare attenzione a fare questo conticino come caso particolare. Se il numero di persone non stanziali presenti in uno stato è inferiore al numero di stati confinanti, quindi in questa divisione ho 4 persone e 5 stati confinanti, e la parte intera della divisione fa 0. Quindi in un caso particolare precedente, 0 persone si sposteranno in ciascuno dei stati confinanti, vuol dire che tutti questi rimarranno stanziali anche loro. Nella scelta di spostamenti tutti gli stati confinanti avranno lo stesso numero di persone ed è possibile che alcune persone ritornino indietro al tempo T più 2 nel suo stato in cui erano al tempo T. Questo diciamo, è semplicemente una, un commento no, sulla regola generale che continua a valere, che è un fenomeno che non deve essere trattato in nessun modo particolare, succede, punto, succede sulla base della regola degli stati confinanti. Quindi a un certo punto simulazione, la simulazione si esaurirà perché tutti i mille saranno diventati stanziali in qualche stato che magari non è proprio quello di partenza, ma sono stati raggiungibili, non necessariamente adiacenti, non necessariamente confinanti direttamente, sono raggiungibili attraverso uno o più passi di migrazione. E allora noi dobbiamo calcolare il numero di passi di migrazione prima che queste migrazioni si esauriscano. A un certo punto, da un certo t in avanti, non ci sono più sufficienti persone per potersi spostare in nessuno degli stati, questa divisione fa sempre 0 e quindi mi fermo, non, non creo eventi nuovi. Allora, quanti passi di migrazione ho fatto? A quanto è arrivato il valore della mia variabile tempo simulato? E poi per ogni stato in cui vi sia almeno una persona stampare il nome dello stato e il numero di persone presenti, ordinato in ordine decrescente per numero di persone. Vabbè, a questo punto vuol dire che al termine della simulazione ho l'elenco degli stati in ciascuno dei quali conosco anche il numero di persone. Ok, allora come aggiungiamo questo? Allora immaginiamo che il nostro, la nostra classe modello... che ha già delle cose si possa avvalere di una classe simulatore nella quale andiamo a costruire i soliti metodi, no? quindi il simulatore non, me lo non lo implemento direttamente dentro il model ma eh, lo implemento separatamente perché poi alla fine avrà quei 3-4 metodi necessari del simulatore che così teniamo separati dagli altri metodi del model che in realtà sarebbero richiamabili anche dal controller mentre quelli del simulatore sono interni. Quindi noi ci facciamo la nostra classettina simulator Che sviluppiamo possiamo testare eccetera e poi la, la potremo, la dovremo agganciare al modello la quale la richiama quando il controller lo richiede. Quindi per implementare il simulatore ci facciamo le solite domande che ci facciamo sempre, quindi quali sono le tipologie di eventi, quali sono il modello del mondo essenzialmente, quali sono i parametri di simulazione e quali sono le variabili in output. Hm? Tipo di eventi, barra quadra degli eventi, chiamiamola. Allora, che cos'è il modello del mondo? Partiamo da qua. Cioè, durante questa fase di migrazione, qual è la parte statica? Se io fotografo la simulazione in un certo momento, che cosa vedo? Vedo l'elenco degli stati e in ciascuno stato un numero che mi dice quante persone sono stanziali in quello stato. Quante persone sono lì e non si muoveranno più, gli stanziali gli finali. Quindi la simulazione parte con zero ovunque e ad ogni evento elaborato qualche stato, il, valore, il numero di persone stanziali in qualche stato aumenterà. Questa è la parte, diciamo, il modello del mondo, lo stato del sistema è sempre un'informazione statica. Se lo fotografo in questo istante cosa vedo? L'informazione dinamica di che cosa succede, cosa sta per succedere, ce l'ho dentro la coda degli eventi che si porterà dietro eh, l'informazione su che cosa sta per succedere. Allora, quindi il modello del mondo io lo posso probabilmente modellare semplicemente con una mappa che a ciascuno stato associa un numero intero, che è il numero di persone estanziali. No? Potrebbe essere una mappa che a ciascuno stato country associa un intero. la posso chiamare stanziali, così mi ricordo che cos'è, che partirà da tutti zero e poi via via si incrementa. Non mi sembra che mi serva altro, no? Molto semplice questo simulatore. I parametri di simulazione sono essenzialmente per il momento il numero di ehm, scusate, dimentico sempre private, è il numero di persone che vengono iniettate al tempo zero, numero di migranti totale, tra l'altro questo numero si conserva, nel senso che se ne ho messi mille alla fine me ne troverò mille sparsi nei vari stati. Quindi Magari una verifica che posso fare sull'output. Valori in output, che cosa c'è? Vabbè, valori in output ci sono distanziali, quindi in uscita devo rendere visibile quali sono le persone presenti in ciascuno stato e eh, il numero di passi di simulazione. Mm? Che è il numero intero, chiamiamolo T. E questo numero di migranti, impostiamolo a 1000, visto che è ciò che ci dice il testo. Allora, il nostro evento, che cos'è? No? Fin qua ci siamo. Il nostro evento che cos'è? L'evento è cosa fa evolvere il sistema da uno stato a uno stato diverso è il fatto che alcune persone si spostano. Quindi il fatto che alcune persone si spostino, devo dire, mi interessa sapere dove vanno. Cioè lo spostano da un punto A al punto B. Il punto A da cui provengono non mi interessa perché nello stato A di provenienza erano comunque persone transitorie, non stanziali, e quindi non le avevo contate. Il punto B, cioè lo stato di arrivo, mi interessa perché lì dovrò andare a fare permanere metà e fare i conticini sugli altri. Quindi ho un evento, creiamo una classe evento. che ovviamente implementi comparable e il mio evento comparable di event sempre In questo caso ho un tipo solo di evento, quindi non ho bisogno di event type per dire qual è il tipo di evento. Un tipo di evento solo che contiene, un ovviamente come sempre, un tempo, chiamiamolo T, e conterrà il numero di persone che si spostano e lo stato di, di destinazione. private int num, quante persone si spostano, e un private country, country, allora chiamiamola destination, nazione di destinazione. Quindi questa simulazione in realtà partirà iniettando un unico grosso evento in cui dice guarda tutti i mille li metto inizialmente in questo stato. E poi da lì il simulatore parte elaborando questo evento, rismista e così via. Quindi questa classe è molto semplice da implementare avrà il costruttore i getter e setter so, so, so, so, scusate. getter e setter per queste tre variabili sì, fondamentalmente servono solamente getter se vogliamo quindi setter per pulizia potremmo toglierli e poi aggiungiamo un toString perché così in debug riusciamo a vedere qualcosa e infine la cosa più importante è il comparatore che deve confrontare i due valori di t quindi this.t meno E mi dà un ordinamento crescente per valore di t. Allora, avendo definito questa classe che contiene questi tre campi, nel simulatore posso definire la coda prioritaria di eventi. Ok. A questo punto... posso costruire i metodi del simulatore. Ho un metodo per inizializzarlo che può essere il costruttore stesso oppure ehm, un metodo init, a nostro piacere a questo punto, pertanto questo simulatore viene chiamato dal model quindi farà le cose giuste, non dice di essere chiamato dall'esterno. Ehm, però per, per mantenere la stessa struttura delle, delle altre implementazioni chiamiamo questo metodo init no? quindi abbiamo un metodo public void init inizializza il simulatore che informazioni devo dare al simulatore per partire? beh, dovrò dirgli qual è il grafo delle nazioni e qual è lo stato iniziale da cui partire. Quindi gli passo il graph il grafo e graph, funzione che è parametrizzato ovviamente con eh, country default edge e poi gli dovrò passare come secondo parametro l'account di partenza. A questo punto con questo il metodo di inizializzazione si deve preimpostare tutte le strutture dati che serviranno e per evitare errori con l'esercizio della volta scorsa in cui al secondo run avevo delle strutture dati sporche eh, ci ricostruiamo tutto da zero come vedete nella classe non ho definito nulla non ho creato ancora nessun oggetto li creo tutti nell'init così ogni volta che chiamo init cancello tutto e riparto da capo allora cosa fa l'init? l'init deve creare la coda degli eventi inizialmente vuota poi ci mette dentro l'evento legato alla partenza Uh, azzera il tempo e azzera la mappa degli istanziali allora partiamo dalle cose semplici tempo uguale 0 0,1 uh, fatemi solo vedere al tempo t uguale 1 tutti gli ingrati sono posizionati in uno stato iniziale ok qui lo mettiamo 1 poi gli istanziali, allora devo creare una priority queue di eventi, qui non ho bisogno di passare il stupido, scusate, una, qui è altra cosa. Devo creare una nuova mappa, country integer. E per ogni, hash map devo importare Java.util, per ogni, adesso la mappa l'ho creata, ma è vuota, non contiene nulla. Devo popolarla mettendo dentro tutti i zeri perché altrimenti la prima volta che faccio get italia mi dà null pointer exception. Allora, per ogni stato del mio grafo, aggiungerò a stanziali put un nuovo elemento che associa allo stato, al country C, il valore 0. Quindi crea una mappa nuova e questa mappa la popolo con tanti zeri, uno per ogni country, tra le country presenti nel grafo ovviamente. Fatto questo... Posso inizializzare la coda degli eventi, creando una nuova, questa volta sì, priority queue, di event. Non ho bisogno di passare un comparatore perché l'oggetto event è già automaticamente comparable sul valore giusto, cioè il tempo. E posso iniettare nella coda degli eventi l'evento iniziale. Quindi dentro Q posso aggiungere un nuovo evento che ha come tempo T, come il secondo parametro era la country di destinazione e quella di partenza. E poi qua, quante persone, dove sono il primo e il secondo parametro? Il secondo forse. Il numero di persone è il secondo parametro, num. quindi il numero di persone è n migranti. Ok. Quindi ho impostato t uguale 1 e quindi sto dicendo guarda che al tempo t uguale 1 arriveranno mille persone in quello stato. Al metodo run, la prima volta che estrarrà un evento, il primo evento della lista, si troverà quello, e solo quello. Da lì però partirà una cascata di altri eventi. Okay. Prima di uscire dal metodo init, però, eh, mi chiedo, questi parametri, il valore di questi parametri, mi serve ancora qualcosa? Adesso, l'account di partenza non mi dovrebbe servire più. Cioè mi è servita per inizializzare la coda degli eventi, ma poi la simulazione va avanti per conto suo. Mentre invece il grafo mi serve ancora, perché poi nell'elaborare l'evento io devo chiedermi continuamente quali sono gli stati adiacenti. Quindi affinché questa classe possa lavorare deve salvarsi anche localmente un riferimento al grafo, in qualche modo come parte privata del modello del mondo. Quindi ce lo salviamo da qualche parte. Mm? E qui ho pronta la coda degli eventi e tutti i zeri in tutte le nazioni. Adesso posso darmi da fare sul metodo RUN. Vai, lancia la simulazione che terminerà quando la coda degli eventi sarà esaurita. Cioè, la condizione di terminazione di questa simulazione è semplicemente l'esaurimento della coda degli eventi. non ho limiti di tempo o altro quindi while eh, è uguale q.pol diverso da null all while not q.isempty e poi dentro faccio q.pol, la stessa cosa. Quindi faccio il pol, lo salvo dentro e, e se e non è nullo, devo farci qualche cosa. Allora, cosa avrei qua normalmente in un simulatore? Avrei un bello switch e punto event type. Qui di event type ne ho uno solo, quindi per fortuna non ho quel livello di, di switch. Ho un solo tipo di evento devo semplicemente elaborarlo. quindi salviamoci un po' di informazioni di comodo quanti sono gli arrivi? sono e.getNum e lo stato sono e.getCountry getDestination lo chiamavamo quindi noi dobbiamo prendere questi arrivi e dividerli in due metà una metà che si sposta e una metà che rimane dopodiché la metà che rimane, facciamo attenzione perché si deve anche prendere i resti delle divisioni di quelli che sono spostati quindi forse la cosa più semplice è calcolare quanti si spostano in ogni stato adiacente e poi la differenza rispetto agli arrivati sono quelli stanziali così evito di fare i conti due volte quindi per sapere in quanti stati si spostano Devo vedere quanti, quante nazioni adiacenti, e poi quali anche, avrà questo Stato. Allora, posso chiedere al, gra a questo, sì, posso chiedere al grafo quali sono le nazioni adiacenti. No, eh, Graf... graphs.neigh, scusate, eh. eccolo qua, neighbor list of è quella che ci piace, che dato un grafo e un vertice V, mi dà una lista di vertici. Questo è un grafo non orientato, quindi non mi serve prendere i successori e i predecessori. Neighbor list è la versione non orientata degli adiacenti. Un grafo orientato anziché neighbor list userei predecessor o successor list of. In questo caso io posso memorizzarmi, mi serve conoscere una lista di vertici, confinanti, che è ottenuta dai vicini, dai neighbor, su questo grafo, della stato di arrivo. Lista, devo farla, java.util. Ok. Quindi so quali sono i stati confinanti, vediamo quante persone devono migrare in ciascuno di questi stati confinanti. Quindi, i migranti non sono altro che gli arrivi diviso 2 a sua volta diviso i confinanti, il numero di stati confinanti, quindi confinanti è la lista, punto size è il numero di quanti stati confinanti ho. Questi sono tutti numeri interi, quindi queste divisioni già di per sé troncano il risultato, quindi prendono, approssimano l'intero inferiore. A questo punto posso depositare questi migranti in tutti gli stati confinanti se questo valore è diverso da zero. Se mi, queste divisioni qua mi danno un valore uguale a zero, basta, mi fermo, non genero più altri eventi perché il numero di persone che si possono spostare in base alle mie regole è, tornato, è diventato zero. Se invece qualcuno si può spostare, andiamo a spostarli. Quindi se... Migranti, diverso da zero, genero degli eventi di arrivo di questi migranti in ciascuno degli stati confinanti. Quindi abbiamo detto, e cicliamo su tutti i confinanti, country di arrivo, su, ciclando su tutti i confinanti, e su ciascun account di arrivo creo l'evento di arrivo appunto. Quindi q.add new evento a che tempo? Beh, il tempo t più 1. Quindi e.gett più 1. Quindi prima elaboriamo tutti gli eventi al tempo t poi quello al tempo t più 1. Poi il numero di persone che migra, che sono migranti e l'ultimo parametro pardon, è lo stato verso cui migrano che è arrivo. Quindi ho 5 stati confinanti, ciascuno si ho mille persone, 5 stati confinanti delle 1000 persone, 500 saranno migranti, diviso su 5 stati, saranno 100 in ogni stato. Quindi inietto 120, scusate, 5 eventi da 100 persone ciascuno nei 5 stati confinanti per il tempo TP1. Fatto questo, ho finito diciamo così, di considerare le persone che si devono spostare e mi calcolo quante sono le persone che invece sono rimaste ferme. Sanziali quanti saranno? Quelli che erano, erano arrivati meno quelli che si sono spostati, quindi migranti per eh, confinanti.size. Che a meno di errori di arrotondamento sarà la metà, Gli errori, l'approssimazione dovuta all'arrotondamento delle divisioni sarà la metà. Um, una cosa notavo che io qui ho una divisione, può essere uguale a zero a questo denominatore? Non, deve essere uguale, non può essere uguale a zero per come ho costruito il grafo perché ricordiamoci che nel punto 1 che abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo aggiunto un vertice solo se aveva almeno un confine, quindi qua bisogna fare attenzione a aver costruito bene il grafo nel punto 1 perché se nel punto 1 per, diciamo così, superficialità, incautamente avete messo dentro tutte le country anche quelle che non avevano confini, poi qua vi trovate il rischio di avere una country che l'utente abbia scelto una country di partenza che ha zero confinanti e qua vi dà una divisione per un'eccezione di divisione per 0. Ma per come hanno impostato l'esercizio, avendo fatto bene il punto 1, non può succedere, quindi ogni, ogni stato ha almeno un confinante. Ok, una volta che ho calcolato gli stanziali, devo incrementarli nel mio modello, quindi dirò che i miei stanziali, ops lo chiamate nello stesso modo, ho eh, rimasti dis.stanziale.put, nello stato che sto considerando io, ho un numero di persone che è pari a quelle che già c'erano, qui non parto da zero perché magari in questo stato ci sto arrivando per la quarta volta, quindi prendo get di stato, quanti c'erano più quelli rimasti. Quindi nel caso, diciamo così, di esaurimento, cioè in cui non ho praticamente migranti in uscita perché queste divisioni si approssimano zero, i rimasti saranno uguali agli arrivi, quindi tutte quelle persone rimangono in questo stato. Se invece qualcuno si è spostato, allora nello stato rimarranno solamente gli arrivi dei migranti, quindi una parte inferiore. Fine. Nel senso che cosa rimane ancora? La simulazione è fatta, rimane, ci serve riuscire a portare fuori no, le informazioni che servono, che sono il numero di passi di simulazione e le persone rimaste in ciascuno stato. Allora Le persone rimaste in ciascuno stato ce le abbiamo già perché questa mappa è stanziali. Quindi basta che noi mettiamo un getter per questo e siamo a posto. Dall'esterno posso interrogare quante persone ci sono. Poi vabbè, dall'esterno le voglio ordinate per... per, per vabbè, se lo ordineranno, poi il, il, model, il model lo ordinerà. Io qua ti fornisco i dati, poi vedi tu come li devi presentare. L'altro dato che mi chiedeva è il numero di passi di simulazione. Io come faccio a sapere il numero di passi di simulazione? Eh, devo prendere il massimo valore di t che ho visto. In questo caso, poiché la coda degli eventi è ordinata proprio per valori t crescenti, il massimo è anche l'ultimo. Qual è il t più grande che ho visto? Quello è il valore che devo restituire. Quindi mi devo tenere traccia, adesso qui il tempo lo gestisco tranquillamente, nel senso che ogni evento ha un tempo maggiore del precedente, però devo anche salvarmi da qualche parte qual è il tempo in cui inietto gli eventi. Qual è l'evento col tempo più alto che io abbia mai visto e l'ultimo che ho estratto? E quindi basta che io mi salvi dentro t e punto get t. Questo t sono dentro un ciclo while il valore che non lo sto usando, non lo sto modificando dentro il ciclo questo t, semplicemente sto salvando il tempo dell'elemento che ho estratto. Quando esco dal ciclo while, il valore di t sarà pari al tempo dell'ultimo elemento che ho estratto, non che ho inserito, eh, perché lì posso inserire in tempi precedenti. L'ultimo che ho estratto, e l'ultimo che ho estratto sarà ovviamente il tempo più alto, vuol dire che dopo quel tempo non ho inserito nulla e quindi non ho più estratto nulla. E quindi quello è il tempo massimo di durata della simulazione. Allora, ci saranno due getter per T, che ho, che ho calcolato qua, e per stanziali. Mike Lips ce li sa fare, i getter. Abbiamo detto, mi serve un get di T e un get di stanziali. E qui dovremmo essere a posto. Adesso, questo è il simulatore. Per poterlo testare, beh, o ci facciamo un metodo di test, oppure, tanto manca poco, è poca roba, possiamo direttamente agganciarlo già all'interfaccia grafica. Allora l'interfaccia grafica deve ehm, innanzitutto permettere all'utente di selezionare lo stato di partenza che è questa casella nazione, questa casella nazione che si chiama box nazione dobbiamo innanzitutto popolarla, perché per ora è vuota. Quindi il controller dovrà innanzitutto popolare questa casella, e poi quando l'utente clicca su simula, lancia il simulatore, passandogli questo dato. Quando popola questa nazione, dopo che ha calcolato i confini, cioè dopo che ha costruito il grafo. Ok? Quindi teniamo in caldo il simulatore che ci serve tra un attimo, torniamo al nostro controller e diciamo caro controller quando tu hai calcolato i confini, dopo che hai stampato queste belle cose non hai finito ma devi aggiornare la tendina con gli stati attualmente presenti nel grafo. E come, faccio, come fa il controller a sapere quali sono gli stati? Beh, Potrebbe estrarli da quel country and number che gli ha dato il modello. Solo che dentro Country and se c'è sia la country che il number, quindi devo fare un ciclo e andarmi a estrarre solamente le country, mi servono solamente quelle da inserire nella tendina, ma la cosa più antipatica è che il country number, se non sbaglio, è ordinato per numero. Mentre in una tendina sarebbe bene averli ordinati in modo alfabetico. Giusto? E quindi chiediamo al modello se ce li dà queste cose. L'elenco degli stati ordinati in ordine alfabetico. Quindi possiamo... Dopo che ho creato il grafo, di sicuro il modello sa quali sono gli stati, ce l'ha nel vertex set, però anche lì il vertex set non lo voglio, perché il vertex set, essendo un set, è disordinato. Quindi chiederò al modello per favore dammi questi stati ordinati, così li posso mettere nella tendina. La tendina è box nazione.getitems, È una lista di items che io svuoto perché magari è la seconda o la terza volta che richiamo questo metodo e quindi devo ogni volta ripulire quello precedente e lo ri riempio con, ad, quindi faccio un add all di che cosa? di model.getCountries. GetCountries, nel modello non ce l'ho, però andiamo a vedere il modello che cos'ha. Il modello ha una lista Countries che abbiamo usato per creare il grafo, quindi piuttosto di andare a estrarre il vertex set dal grafo abbiamo già una lista Countries che potrebbe già fare il caso nostro, l'unica cosa che non so è come è ordinata questa lista, perché al controller la voglio dare ordinata in ordine alfabetico allora andiamo a vedere dobbiamo tornare indietro Get from here, che era il metodo che popolava creava questa lista countries non li ordinava in nessun modo particolare e non aveva bisogno di che fossero ordinati in nessun modo particolare quindi la cosa che ci costa di meno piuttosto che non per avere la lista, poi fare una copia, poi ordinare la copia per nome, fare il centro il comparatore, eccetera, è già estrarla dal database ordinata in modo crescente. Quindi ci aggiungo una clausola order by. Eh, state, NME, crescente. Quindi dammi tutte le country, il cui country code sia nell'insieme che piace a me, ma poi alla fine ordinalo per nome di stato crescente. E nell'oggetto country controlliamo solo di avere un toString che sia semplicemente il nome della nazione, probabilmente perché è ciò che vedremo nella tendina. Se io aggiungo la tendina agli oggetti country, vedrò country.toString toString cosa mi dava? Qua mi dava sia l'abbreviazione che il nome direi che non ci serve, restituiamo direttamente il nome. L'abbreviazione ci serviva perché quando facciamo debug almeno avevamo anche quel dato, però. E qui quando si va a toccare il modello ovviamente si occupa di tutti questi problemini estetici, l'ho messo in ordine, cosa ho stampato, eccetera, quindi torniamo a livelli un pochino più bassi, no? rispetto a quando si fanno gli algoritmi. Però se, allora, a questo punto, avendo visto che country si stampa bene nella tendina, quindi ha un toString che non era bello ma l'abbiamo fatto bello noi, e che il modello adesso ha una lista di countries che è garantito che salti fuori in ordine alfabetico, mentre prima non era garantito, allora il modo più semplice è quello di aggiungere al mio modello il getter per la lista countries, così il, ecco qua, il getter di countries, così il controllore, il controller, può tranquillamente usare quella lista. Poi dal punto di vista del grafo non cambia niente, perché il grafo si vede arrivare a una lista che è ordinata in ordine alfabetico, ma a lui mica interessa. No? L'errore che c'è ancora residuo qui, probabilmente è dovuto al fatto che non ho, infatti ancora, specificato che la combo box dovrà contenere oggetti tipo country. Model Country. Allora, questo possiamo già testarlo, cioè possiamo vedere che alla costruzione del grafo effettivamente la tendina delle nazioni si dovrebbe popolare nel modo giusto. Così poi abbiamo agganciato il primo pezzo e poi ganceremo il secondo, che è quello della simulazione. Proviamo a lanciarlo. Quindi mettiamo anno 2000, calcolo i confini, stati, eccetera, eccetera, nella tendina a questo punto dovrebbero essersi stati presenti in quell'anno. Se io faccio 1800, non ci sono stati corrispondenti, scusate, 1950, è che mancava, l'Austria mancava, come Austria, non c'era già, vabbè, dovrebbero essere quelli, insomma, non mi viene in mente nessun controllo di uno stato che ci fosse nel 2000 e non nel 1950. Ok, adesso dobbiamo, a questo punto l'utente sceglierà uno stato e clicca su simula, ok? agganciamo simula torniamo al controller quindi dal punto di vista del controller lui cosa deve fare? verificare che l'utente abbia selezionato uno stato e chiedere al modello fai la simulazione con questo stato quindi verifichiamo Che l'account di partenza ci sia uguale, quindi abbiamo il box nazione.getValue. E il getValue può essere null. Può essere null per due motivi, o perché l'utente non ha selezionato niente, oppure perché non poteva selezionare nulla perché non ha ancora fatto calcolo a confini in entrambi questi casi ovviamente non posso andare avanti però se c'è un valore qui vuol dire che la tendina è stata popolata e quindi i confini sono stati calcolati quindi il grafo è stato creato quindi l'unico controllo che devo fare qua è semplicemente che questa partenza sia diversa da null se invece partenza fosse null allora dirò all'utente eh, errore selezionare un'azione ed esco dal metodo Se invece vado avanti è un problema del modello quindi dirò model, punto simula, a partire da la nazione di partenza. E poi sulla base della simulazione gli chiederò di dirmi il tempo massimo e l'elenco delle nazioni, bla bla bla ecco le nazioni che tra l'altro mi serve ehm, il nome dello stato e il numero di persone presenti quindi un country e un numero posso riusare quella classe country and number la riuso in un modo diverso eh, perché all'epoca country and number prima era la country e il numero di, di confinanti adesso userò quello stesso oggetto come country e numero di eh, persone però è sempre un numero intero l'ho chiamato un number in modo del tutto opaco un number può essere qualunque cosa e quindi la posso riusare quindi chi, poi il model potrò dire potrò chiedere al modello eh, get t simulazione e poi gli chiederò anche Get uh, countries stanziali. Qui sto mescolando italiano e inglese in modo vergognoso, ma almeno sappiamo di cosa stiamo parlando. Model. Devo implementare questi tre, modelli, questi tre metodi. Il primo per lanciare la simulazione, gli altri due per estrarre i risultati. Poi ovviamente da questi risultati estratti eh, li, dovrò, li dovrò visualizzare, quindi questo sarà simulazione tempo, tempo di simulazione, questa sarà una lista di country and number. E a questo punto avendo questi stamperò il messaggino, guarda, ci sono le simulazioni durata T, Passi e le nazioni sono queste. Possiamo anche farlo adesso, già che abbiamo il controller aperto. result.appendtext Simulazione dallo stato di partenza più partenza più a capo. Txt result, punto Append text, eh, durata, due punti, simt sim passi, a capo. E poi tutti gli stati. quindi avrò for country and number cn due punti istanziali txt result.appentext di nazione cn.get country, il testo dice stampami l'abbreviazione la e lo stato quindi get state abbreviation più, eh, ci metto, no, più non una virgola qua scusa, allora, nazione, l'abbreviazione trattino cn.getcountry.getname quindi ho scritto nazione, due punti, ita trattino italia, poi ci aggiungo ancora spazio, stanziali, uguale e, posso ci e a questo punto ci posso mettere cn.getnum number e a capo. Vediamo di renderla leggibile, no, perché queste cose non saranno mai leggibili, ma perlomeno visualizzabili. Quindi appendo nazione state abbreviation trattino state name spazio istanziale uguale number a capo. E mi fiderò del fatto che il modello mi dia questa lista ordinata come mi serve. E beh, adesso nel modello non dobbiamo fare altro che implementare questi tre metodi che sono poco più che dei passacarte tra il controller e il simulatore. Come sempre, scrivere nel controller è sempre antipatico, perché sei sempre lì che fai controlli di errore, metti formati stringhe, fai cose brutte, no? Vabbè, però qualcuno lo deve fare. Invece mettiamo, implementiamo i metodi più semplici, simula, lancia la simulazione, quindi innanzitutto crea l'oggetto simulatore, lo inizializza e lo lancia. Poi ovviamente il modello dovrà ricordarsi questi, i risultati di questa simulazione, quindi l'oggetto simulatore me lo devo salvare all'interno del modello, perché poi dopo un po' il, il controller mi chiederà come è andata la simulazione, quindi l'oggetto simulatore fa parte delle variabili del modello, Questo oggetto che l'ho dichiarato nella classe modello lo inizializzo qua, creo il simulatore, creato il simulatore lo inizializzo init passandogli il grafo e la città di partenza, la città di partenza è ciò che mi arriva direttamente come parametro dal controller, e eseguo la simulazione. Quindi il controller ogni volta che chiama simula, verrà creato un simulatore apposito per fare esattamente quella simulazione lì. E subito dopo il modello saprà dire al controller ciò che gli serve. Quindi tempo di simulazione, che a questo punto è facile, facile, perché basta chiederlo al simulatore. GetT. L'altra cosa un pochino meno facile è invece restituire l'elenco degli stati con le popolazioni. Però anche qua il modello lo sa fare. Quindi getCount istanziali. Cosa può fare questo metodo? Beh, al simulatore chiede i get stanziali solo che getSanziali è una mappa io devo convertire quella mappa in una lista e ordinarla per numero niente di simpatico ma neanche niente di difficile quindi mappa uh, country integer mappa uguale il simulatore mi dice qual è la mappa in cui ha calcolato tutti gli distanziali. Io però devo mettere in una lista. Quindi mi devo creare una nuova lista di country and number che sono gli distanziali che devo restituire il risultato così mi ricordo che è quello che devo restituire, new array list e trasferisco il contenuto della mappa all'interno della lista, dopodiché ordino la lista. Dimmi. Sì. Sì? No, c'è anche scritto nel testo è quindi possibile che alcune persone tornino indietro nello stesso stato in cui erano al tempo T è un fenomeno normale e non deve essere trattato in... sì, sì. sì sì, è normale eh, allora eravamo qua dalla mappa creo la lista quindi per ogni elemento country country C di mappa Keys, keyset per ogni chiave aggiungo a result un nuovo country number che ha come country c la chiave della mappa e come number mappa.get di c Quindi crea un nuovo country number che prende C, country e il numero associato al country nella mappa. Li mette a fianco nella struttura country number e si fa una lista di queste strutture. Ultimo passo, ordinare questa lista. Tanto Mi piace anche di più ordinarmi questa lista che mi sono fatto io dentro il modello senza andare a modificare eventualmente una lista, in questo caso è una mappa, quindi non ci potevo fare nulla, ma fosse anche stata una lista del simulatore, non vado a riordinargliela che magari lui non fa piacere che gli cambi l'ordine degli elementi. Quindi mi sono fatto una copia mia, me la ordino e la restituisco al mio chiamante. Eh, in questo caso la copia era obbligatoria perché dovevo passare da una mappa a una lista, non si fa da sola. E allora posso fare un collections.sort, ordino la lista result attraverso eh, un comparatore di counting number l'avete già visto questa sintassi io ho bisogno qua di una classe comparatore che mi dica come confrontare due oggetti counter number e io li voglio confrontare per number decrescente allora dovrei farmi un'altra classe a parte che sia il comparatore number comparatore per numero decrescente e qui il new di quella classe lì ok? una classe che uso in un posto solo allora, questa è una scorciatoia, una classe che implementa un'interfaccia. Questa è una scorciatoia per definire una classe anonima in line. Quindi questa new è fatta non sul nome di una classe, ma sul nome di un'interfaccia. E vuol dire, vedete che tu l'ho messa dentro le parentesi di una funzione, quindi in un punto dove ci andrebbe un numero, no? o un oggetto qualunque. Questo sta dicendo, creami, inventati una classe di nome, non mi importa, nascosto, anonima, che implementi questa interfaccia e creami un oggetto di quella classe lì. E lui già lo fa, dice va bene, ti invento una classe, però dammi i metodi di questa classe. Non c'è problema, te li do qua, aperta e chiusa graffa. È un'aperta e chiusa graffa dentro delle parentesi tonde di una chiamata di funzione anzi la chiusa graffa è qua sotto, quella della classe, però è solo difficile da leggere ma concettualmente anziché, dichi anziché dichiarare una classe da un'altra parte che sia fatta esattamente così e qui mettere il nome di quella classe, visto che quel nome so già che non lo userò da nessuna parte è una cosa usa e getta, la si può implementare così, chiaro che la leggibilità ne soffre però se sappiamo cosa facciamo risparmiamo un paio di passaggi, allora noi cosa dobbiamo semplicemente fare? confrontare questi due count number in modo decrescente, ok? E quindi devo fare non 1 meno 2 ma 2 meno 1. Non questo meno l'altro ma l'altro meno questo. Quindi o2. Punto get number meno o1.get number. Quindi ho usato la versione di sort che prende come parametro una lista e un comparator che ho creato in line. A questo punto, se non ho sbagliato, posso ritornare il risultato che ho appena ordinato. Quindi mettiamo solo due righe di commento, converti la mappa in una lista, la mappa country, virgola, integer in una lista di country and number. Niente, oggi mi scappano le maiuscole nella seconda lettera. E poi ordina la lista per valori decrescenti di number. Allora, vediamo se funziona o se abbiamo dimenticato qualche pezzo. Allora, anno 2000. Scelgo, vediamo l'Italia di cui conosciamo i confini. Vabbè, tutti questi zero potremmo non stamparli, eh? forse conviene. Allora, la durata della simulazione è stata di 4 passi. In Italia sono rimaste 550 persone, 53 in Germania, 49 in Austria... Vabbè, poi ci sono tutti questi staterelli fasulli, 36, 36, 34, 32. E via via che gli stati verso cui andiamo hanno un numero di transizioni diverse, quindi una distanza maggiore dall'Italia, diminuisce il numero di persone che si è fermato. fino ad arrivare a stati che non, vabbè, il Gabon o la Repubblica Centrafricana non ci sono stati abbastanza no, migranti per poter arrivare fino a lì. Vedete che questi numeri sono diversi, non sono tutti uguali anche per gli stati direttamente confinanti, perché poi c'è un travaro tra uno stato e l'altro e vari stati tra di loro hanno un numero di confinanti diversi, quindi la simmetria si rompe subito dopo il primo passaggio da alcune strade magari la simulazione prosegue per più passi perché ho meno confinanti quindi si disperdono di meno, da altre strade invece si esaurisce prima perché magari ho tantissimi confinanti e quindi questo numero di migranti diminuisce ovviamente esponenzialmente a ciascun passaggio. Se io partissi da un altro stato che magari ha meno confini eh, posso prendere il Portogallo, che confina solo con la Spagna, e mi dice, vedete che le proporzioni sono molto diverse, perché in Spagna, che è il primo vicino, si sono fermati 290 persone, anziché 63, che era il primo vicino dell'Italia, Francia, Andorra, e poi è subito crollato perché poi da lì il numero di confinanti aumenta tantissimo e quindi il numero di persone diminuisce moltissimo okay? allora io l'unica ancora correzione che mi sento di fare a questo è nel controller mettere se c.getNumber Uh, cn.get number è diverso da 0 stampa sta roba altrimenti non stamparla get number ok Bene? Allora io eh, a questo punto, mentre pensate se, se avete delle domande, e poi magari me le fate in intervallo, volevo solo spendere qualche minuto a parlare delle regole di esame, cioè operative praticamente. Avrete visto, e se non l'avete visto ve lo faccio vedere adesso, che qua erano, erano descritte delle, in un documento, sul sito, le regole d'esame, che sono riassunte da questo sorta di flowchart che vorrei solo leggere insieme a voi, okay? così siamo organizzati per, per, eh, per l'esame. Prima di leggere il flowchart vi voglio ancora dare due input. Uno è sul fatto che faremo due esercizi nuovi nella settimana prossima. Finora abbiamo fatto temi di esame vecchi. La settimana prossima faremo un esercizio in laboratorio mercoledì, che è la simulazione d'esame, nuovo. Non mettiamo il testo prima lunedì, lo vedete direttamente mercoledì in laboratorio, come succederà l'esame. Okay? E un altro esercizio lo faremo tra lunedì e martedì in aula. In questi due casi vi presenterò esercizi nuovi, uno sarà una simulazione, l'altro sarà una ricorsione, che sono i due macro temi che possono capitare all'esame, su due dataset nuovi. Okay? Questi due dataset su cui lavoreremo la settimana prossima saranno i dataset dell'esame, dei primi due appelli d'esame. Okay? Quindi all'esame vi dico già adesso quali sono i database su cui lavorare, poi che cosa c'è da farci sopra? <ride> no, eh, però almeno non avete sorprese del tipo devo capirmi i dati quali sono, li conosciamo già la settimana prossima. Okay? ok, quindi settimana prossima abbiamo questi due, gli altri anni in cui capitavano meno feste di mercoledì, allora riusciamo a fare due simulazioni complete in laboratorio, quest'anno ne facciamo una in laboratorio e una in aula allora come funziona la logistica allora eh, soprattutto i primi appelli sul portale c'è una data e un'ora ma la data fa fede e l'ora no perché noi non ci stiamo tutti contemporaneamente in laboratorio quindi farò due o tre di solito al primo appello sono costretto a fare tre turni di, di esame okay? con dei compiti ovviamente diversi eh, l'esame ha un'ora di inizio io faccio l'appello 20 minuti prima poi sul portale scrivo bene tutte le, le ore, no? Però concettualmente 20 minuti prima faccio l'appello, vi chiamo in aula e ciascuno si mette a, un a uno dei computer del laboratorio. Ovviamente si può lavorare solo sui PC del laboratorio all'esame. Avete 20 minuti di tempo per prepararvi, cioè accendere il computer, vedere che funzioni, Eclipse, il database, eventualmente caricarvi dei progetti, dei programmi, del codice che avete, tutto quello che volete, okay? Se vi portate una chiavetta con i vostri progetti vi conviene magari avere un progetto di prova molto semplice, lo metti dentro, lo faccio partire, così vedi che funziona tutto nella configurazione del computer, database, password, eccetera, eccetera. Quindi quei 20 minuti vi sistemate, ok? Um, se ci sono dei problemi con il computer, cerchiamo di risolverli, vi spostiamo di macchina, cose di questo genere. In modo che, allo scoccare l'inizio all del tempo, i problemi tecnici no, li abbiamo messi da parte. All'inizio dell'esame vi chiederò di far sparire tutti i dispositivi elettronici nel senso che se avete dei file che vi servono o ve li tenete su github tanto avete accesso a internet durante l'esame o ve li copiate sul computer ma non voglio vedere chi avete perché voi la chiavetta, ah, mi è caduta, l'ha preso lui e non sono cose brutte no? e, e quindi carta va bene roba online va bene, ma basta ehm, durante l'esame vi distribuiamo il testo che sarà scritto su carta e vi proietto un link da cui scaricare il progetto purtroppo per ragioni di eh, negli appelli in cui facciamo più di un turno non me lo posso caricare su GitHub perché altrimenti lo vedrebbero tutti. No? Eh, negli altri appelli, magari lo carico un, un secondo prima su GitHub in modo che lo possiate lavorare. Quindi, vuol dire che vi dovrò scaricare un file zip da importare in Eclipse, non è che cambi nulla. Okay? Eh, voi avete il testo stampato, così lo potete pasticciare più comodo che non il PDF eh, e ovviamente il PDF è anche nel progetto c'è il progetto dentro, c'è il database dentro, lo scaricate, lo installate eccetera eccetera e avete a quel punto due ore in cui svolgere l'esame Ok? Noi qui c'è scritto controllo feroce nel senso che non provate a comunicare essenzialmente, no? già eh, potete usare il computer con tutto internet, internet lo usate per reperire informazioni ma non per scambiarla con gli altri, tanto si vede cosa avete aperto sullo schermo okay? eh, l'esercizio sarà sempre fatto su due punti il consiglio è cercare di arrivare rapidamente alla fine del punto 1 provandolo a compilare sempre, frequentemente, in modo da essere sicuri di non arrivare all'ultimo momento con un problemino stupido che poi vi manda nel panico e salvarsi quella parte lì, quella versione lì, che funziona, no? che quella è la vostra promozione la mettete in tasca, poi cominciate a lavorare sul punto 2 anche lì continuate sempre a, a controllare, man mano che andate avanti sul punto 2, che, che il programma continui a funzionare, che cioè non avete fatto le modifiche che vadano a, ehm, a non far più funzionare il punto 1, essenzialmente, no? a far regredire il punto 1. Alla fine del tempo, tempo finito, vi chiedo di uscire tutti dal laboratorio e poi vi richiamo uno a uno dentro. Anzi, in realtà siamo in 3 a fare esami, quindi vi richiameremo 3 a 3 in questo momento tra l'uscita e rientrare se qualcuno si accorge di aver fatto un lavoro non degno può ritirarsi anche in quel momento cioè, può ritirarsi in qualunque momento ecco però alla fine dell'esame avete quei 5 minuti per parlarvi tra di voi confrontarvi e se qualcuno vuole ritirarsi dice me ne vado non sto ad aspettare il mio turno magari eh, vado a casa prima eccetera no? però per me va benissimo non è che eh, lo potete decidere voi chi è rimasto uno per uno viene al, al PC, quindi ci sediamo a fianco e voi quando uscite lasciate il computer acceso con Eclipse aperto, così com'era, normale, e eh, eseguiamo il programma. Quindi lo faccio partire e proviamo noi a farlo funzionare, a giocarci, a inserire dei dati, a fare delle prove, eccetera. E verifichiamo che il programma restituisca i risultati corretti, senza eccezioni, senza generare nessuna eccezione, nelle funzionalità descritte dal punto 1 quindi lì in aula guardiamo solamente ciò che era richiesto per il punto 1 deve funzionare tutto bene non andiamo a considerare in quella valutazione non andiamo neanche a guardare il codice se va bene non guardiamo neanche il codice non guardiamo più di tanto l'efficienza Neanche, perché non guardano i codici e non capiamo... Eh, chiaro che se un programma anziché metterci 10 secondi, ci mette 4 ore, non abbiamo il tempo materiale di vederlo in laboratorio, se finisce o no e se calcola il risultato giusto o no. Però se ci mette 30 secondi e se ci mette 3 minuti, non, non importa. Okay? Se avete fatto delle scelte, anche perché poi l'efficienza a volte uno lo fa, lo implementa, sa cosa che è lento, allora lo ripensa. Ma in 2 ore, dovendo fare ancora la seconda metà dell'esame, eh, non c'è anche questo tempo no, di, di, di, a volte riflettere. Quindi l'importante sia la funzionalità, poi se lo fate efficiente è meglio per voi perché siete riusciti a svilupparlo più in fretta e a testarlo più in fretta. Se il primo punto funziona è accettato, se il primo punto non funziona invece l'esame non è superato. In realtà noi abbiamo un po' di margine nel senso che eh, io cerchiamo di tarare il testo dell'esame Diciamo in modo che il primo punto sia intorno al 20-21 come punteggio. Quindi se il primo punto non è, è perfetto, non avete proprio 18, avete 20-21, a seconda poi delle difficoltà del singolo appello. Se c'è qualche piccola imprecisione, che so, hai detto, metterli in ordinati, non li hai messi ordinati o cose del genere, eh, allora magari perdete un punto o due, ma riuscite ancora a rimanere sopra la soglia. Mm? Eh, se invece scendete sotto la soglia, niente, è finito lì, nel senso che... Però la cosa positiva è che voi nel momento in cui uscite dal laboratorio sapete già se avete superato l'esame o no. Se non avete superato è finito, se l'avete superato sapete già il voto minimo. Poi nel caso in cui, spero di no, non abbiate fatto nulla praticamente della seconda parte quel voto è già il voto definitivo. Se invece avete provato, come spero, a fare anche il secondo punto siete arrivati a un certo, a un certo punto vabbè, chiaramente da lì in poi a salire fino a 30 e 30 e più no? eh, allora a quel punto vi chiediamo di esportare su chiavetta eh, un file, il vostro progetto Eclipse e ce lo guardiamo con calma okay? noi non richiediamo non pretendiamo neanche per il 30 che il progetto del punto 2 sia tutto perfetto ottimizzato non c'è il tempo materiale per debaggare tutto. Se è bene, magari uno ha avuto il corpo di fortuna, ma però quello che facciamo è andremo a vedere il vostro codice, come avete impostato le strutture, le strutture dati, come avete impostato gli algoritmi, se ha senso quello che avete fatto, il ragionamento che c'era dietro, è un po' come se un, quando uno corregge un compito scritto. No? Andiamo a vedere ciò che avete scritto. Poi proviamo anche a farlo funzionare per sfizio nostro, per dire, vediamo un po' se funziona, no? eh, o qu quanti casini genera, oppure no. Però la cosa importante, la valutazione che diamo non è sul fatto che funzioni o no, che trovi il valore ottimo o no, ma su come l'avete impostata la parte di simulazione o di ricorsione che sarà richiesta nel punto 2. Ehm, a questo punto, vabbè, questo uh, ci richiederà un numero di giorni variabile a seconda ovviamente di quanti compiti sono stati consegnati, consegnati e in cui la parte 2 sia stata fatta. E dopodiché vi diamo i risultati eh, finisce lì. Poi c'è la registrazione online ma niente di più. Okay? C'è una domanda? Dimmi. Ha ah, dimenticato la domanda o oh. oh, gli ho risposto leggendo nel pensiero. Ok? Eh, direi che se non ci sono domande io vi saluto, vi lascio un po' di pausa e dopo finite con Andrea l'esercizio che avete iniziato ieri. Hm?